Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì, in questi giorni state ricevendo all'interno delle cassette postali il calendario per la raccolta differenziata e per il ritiro dei sacchi. Riguardo la raccolta vegetale da scarto da giardino, bisogna fare una domanda per il ritiro porta a porta, la domanda la si fa chiamando il numero verde che trovate qui scritto o alla mail che trovate sempre segnato l'indirizzo, il termine ultimo per aderire è il 31 marzo 2023. Parlando sempre di raccolta rifiuti e più in generale di pulizia del Paese, mi tocca fare anche questa volta un appello al buon senso e alla civiltà. Abbiamo installato dei nuovi cestini rifiuti e ne installeremo ancora. I cestini che vengono installati però non sono i cassonetti per la raccolta dell'immondizia, per quello come abbiamo già detto c'è un ottimo servizio di raccolta porta a porta. Proprio riguardo anche il calendario che vi ho detto poco fa che state ricevendo nelle cassette delle lettere, troppe volte vediamo e troppe volte ci viene segnalato che questi bidoni vengono utilizzati proprio per essere il deposito di sacchi o oggetti vari. Vi comunico che ho fatto presente alla Polizia Locale di controllare le telecamere e di osservare con più frequenza quando questi avvenimenti succedono. Vi faccio inoltre presente che proprio ieri una persona è stata sanzionata per aver abbandonato vicino a un cestino dell'immondizia un oggetto che non era il posto adatto dove andava lasciato. Quindi ci lamentiamo che il paese è sporco e noi cerchiamo di essere puntuali nella pulizia di questo, ma dobbiamo cercare tutti insieme di lavorare per rendere il nostro paese un paese pulito e un paese migliore, altrimenti gli sforzi dell'amministrazione diventano vani. Gli appuntamenti della settimana. Mercoledì 29 marzo alle ore 21 in sala consigliare e in diretta streaming il Consiglio Comunale in seduta straordinaria. Giovedì alle ore 20.45 in Aula Magna Benvenuto Piazza la seconda serata dedicata alla riforma del terzo settore. Nota di servizio, tra sabato e domenica torna l'ora legale e quindi bisogna tirare avanti di un'ora le lancette dell'orologio. Non mi resta altro da aggiungere, vi auguro un buon fine settimana, un buon inizio settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti!